buongiorno e bentornati sul notiziario di studio 28 tv ecco i titoli di questo numero NID, la piattaforma della danza italiana luce e ombre di questa prima esperienza pugliese viva performance lab un progetto internazionale per ridare vita alla scena culturale di Cosenza. Notizie dall'Europa. L'Erasmus ha ancora fondi quando si deciderà il finanziamento per il programma Creative Europe. L'Ungheria nel mirino della Commissione Europea. Le opportunità dell'Informa Giovani di Milano per il mese di dicembre. Si è svolta dal 22 al 25 novembre Need Platform, la piattaforma della danza italiana, un'occasione di incontro tra compagnie, danzatori e eh, compratori e operatori provenienti da Italia e il eh, resto del mondo. Eh, la piattaforma è stata realizzata grazie a contributi provenienti dal Ministero dei beni culturali per 100.000 euro, eh, 200.000 euro. Scusate, 260.000 euro dalla regione Puglia di cui 200.000 dal, dal Fondo per lo Sviluppo Regionale, che sono fondi europei, che sono stati assegnati al teatro pubblico pugliese. La piattaforma si è svolta nelle città di Brindisi e Lecce, ha ospitato 18 spettacoli dal vivo di altrettante compagnie italiane, alcune più note, altre meno note. E abbiamo già parlato dei need in passato nel, durante il processo diciamo, di, di, di selezione ci parla di eh, need platform la presidente di federdanza agis potete vedere il video cliccando qui e eh, altra nota da, da, da segnalare lo dirà anche la la, la, la bernabini eh, la piattaforma need platform è stata mh, eh, è nata grazie all'iniziativa di 16 operatori, 16 operatori della distribuzione italiana, riuniti in un raggruppamento temporaneo di operatori. Questi operatori fanno per la maggior parte capo ad ADEP, che è una eh, federata di Agis Federdanza. Ci sono state anche, eh, sono state segnalate anche delle, diciamo, delle ombre all'interno dell'organizzazione di, di, nell della piattaforma, soprattutto eh, Cresco, il coordinamento delle realtà della scena contemporanea ha segnalato alcune mancanze, come ad esempio i rimborsi eh, esigui per le compagnie, per le persone coinvolte, appunto di 180 euro a persona, comprensivi delle spese di viaggio. Cresco ha eh, segnalato la presenza solo di 83 operatori accreditati, e, eh, mentre il, il, sul comunicato ufficiale della piattaforma sono indicati oltre 100 operatori, provenienti da Italia, Germania, Regno Unito, Francia, Repubblica Ceca, Spagna, Israele, Serbia, Belgio, Olanda, Polonia, Lettonia, Irlanda, Bosnia. E, quello che potremo fare è verificare nel corso del prossimo anno quali delle compagnie hanno effettivamente avuto un riscontro con, con gli operatori e se effettivamente questa vetrina mercato è un, è un sistema, è un meccanismo funzionale alla la danza. Durante i giorni di NID si sono svolti anche gli stati generali della danza, in cui eh, è intervenuto anche Salvatore Anastasi, il direttore generale per lo spettacolo Dal Vivo, del MIBAC eh, che ha risposto alle domande del, dei presenti, quindi degli operatori e dei distributori del settore della danza, in particolare si è parlato di, eh, della ormai auspicata revisione dei decreti del 2007 ehm, che da tempo appunto si chiede di riformare alla, ne, alla luce dei necessari cambiamenti che tengano conto dei mutati contesti territoriali. E si è parlato di me nuovi meccanismi di sostegno, ad esempio alle residenze, che sono qualcosa che esiste ormai da anni, che ad esempio in Puglia sono, ehm, sono, molto, sono molto praticate, e, ehm, però appunto di finanziarla a livello centrale, a livello ministeriale. Una nota che proviene sempre da cresco coordinamento delle realtà della scena contemporanea è la necessità eh, avvertita da Cresco ma anche da, altri, da altre piattaforme di questo settore di ehm, come dire, affiancare Agis Federdanza nelle trattative con i, gli enti pubblici, in questo caso con il Ministero dice Cresco, non vi è dubbio che negli ultimi anni Agis Federdanza abbia attuato una forte operazione di rinnovamento, ma ciò non toglie che rappresenti solo una parte della scena italiana e che molte delle strutture del contemporaneo si siano date forme di rappresentanza nuove, trasparenti e che hanno prodotto piattaforme almeno altrettanto avanzate. Quindi Cresco chiede anche, naturalmente leggiamo tra le righe che propone se stessa come, come ulteriore interlocutrice, eh, chiede che il Ministero, ascolti una pluralità di soggetti e non soltanto Agis federdanza Cambiamo pagina e andiamo a Cosenza con Viva Performance Lab, un progetto nel quale siamo stati direttamente coinvolti e eh, di cui ci fa piacere parlare. Intanto potete vedere il video, una, video, una breve video intervista qui, cliccando qui. Viva Performance Lab è un, un, sia un evento internazionale di performance, sia un forum di dialogo e progettazione culturale, ma anche un laboratorio eh, di educazione alla performance e all'arte contemporanea e l'aspetto interessante è che coinvolge appunto fondi europei, eh, la città di Cosenza, la regione Calabria, l'Università della Calabria e il MAXI, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma. In particolare siamo stati coinvolti nel forum della cultura eh, che è stato ideato dal comune di Cosenza e che ha coinvolto per 5 giorni in incontri informativi, eh, a giornate di approfondimento eccetera eccetera, eh, 35 realtà culturali in indipendenti di Cosenza per provare a eh, diciamo, creare momenti di creatività collettiva. E, ehm, buttare lì delle idee per eh, affrontare attraverso il metodo della progettazione partecipata la possibile creazione di una nuova eh, agenda culturale, agenda creativa per l'intera città e con questo anche la possibilità di creare un nuovo centro per le culture nella città di Cosenza il più famoso dei programmi di sostegno al settore educativo e formativo dell'unione europea cioè Erasmus è in forte crisi, eh, sono infatti venute a mancare ogni, le certezze per il rifinanziamento eh, totale insomma, del eh, programma per il 2013 e non solo, anche le certezze del finanziamento per il 2012, quindi potrebbe essere che alcune delle borse assegnate vengano ritirate. Questa è, un, è una questione su cui la Commissione sta... Ehm, sta valutando in da farsi, il secondo problema che naturalmente pone un'ulteriore difficoltà a questo processo è che le trattative eh, del 22-23 novembre, novembre per la, il bilancio settennale 2014-2020 sono fallite, nel senso che gli Stati membri dell'Unione Europea non si sono messi d'accordo e quindi hanno rimandato ai primi di gennaio un'ulteriore discussione. L'ultima notizia dall'Europa riguarda l'Ungheria e in particolare eh, ciò che è successo negli ultimi giorni in seguito alla, crisi, eh, alla recente crisi di Gaza, e cioè che un esponente del partito Jobbik, un partito di estrema destra, eh, che all'ultima elezione però ha preso ben il 16% dei voti, ha le dichiarazioni che questo esponente eh, Gionghiosi si chiama ha fatto sugli ebrei presenti sul territorio ungherese dalle sue parole io penso che questo conflitto eh, renda necessario contare e eh, registrare la popolazione di origini ebrea che vive qui in ungheria ovviamente eh, e, che, eh, e che pone un uh, rischio di uh, sicurezza nazionale all'ungheria questi ebrei dovrebbero essere valutati per il potenziale pericolo che loro pongono ha aggiunto Jobbik. Ora, naturalmente eh, lui si è beccato una causa da parte della comunità ebraica, anche perché prima, eh, più, più, più, più indietro nell'anno, aveva eh, dichiarato che la sua posizione è negazionista nei confronti dell'olocausto, ma il problema è un problema che riguarda tutta l'Europa e, e riguarda in particolare paesi che come l'Ungheria eh, provengono da una tradizione ex comunista e che sono entrati molto velocemente in un contesto molto diverso che quello dell'Unione Europea. Eh, il Parlamento si sta muovendo, soprattutto i gruppi di centro-sinistra e i, e i verdi, stanno tenendo sott'occhio il, il governo ungherese e in particolare eh, stanno già diciamo, accusando di mettere a rischio i valori al cuore dell'Unione dell Europea, i valori della democrazia e dei diritti umani. Anche la Commissione Europea che è la, diciamo, la guardiana dei trattati dell'Unione eh, sta mh, cercando, sta appunto, chiamando l'Ungheria ai suoi doveri, soprattutto per quanto riguarda eh, le, le leggi che ha emanato sul, sul controllo dei media e sulle, sulla protezione dei dati, ma anche in una, un provvedimento recente in cui l'Ungheria avrebbe, eh, avrebbe voluto diciamo, prepensionare ben 200 giudici per far entrare giudici più giovani e naturalmente più vicini alla... alla alla, alle posizioni del governo, e quindi questo è un, è un caso, quello ungherese che è abbastanza, abbastanza grave nell'Unione europea, che eh, naturalmente non è l'unico ma è il più eclatante. Ci sono anche altri paesi, la Bulgaria e la Romania, entrate, entrate più di recente, che pongono situazioni, pongono problematiche di questo tipo. L'Unione europea sta vigilando nei suoi due organi principali, che sono il Parlamento europeo e la Commissione europea, e vi, naturalmente vi informeremo su eventuali provvedimenti o sviluppi di questa situazione. L'ultima notizia del numero riguarda l'appuntamento ormai usuale con l'informazione di Milano, cliccando qui potete vedere il video e ascoltare le proposte che arrivano per il mondo del, del lavoro e dell'associazionismo e del tempo libero rivolto ai giovani. Ciao, a presto!